Il viandante antico è un'espressione che emerge, si presenta per la prima volta durante un lavoro di canalizzazione. Ci si era preparati su più giorni ad arrivare ad uno stato di centratura, di ascolto, di pulizia, durante il quale è stata posta la domanda «Io chi sono?». È una domanda difficile da porsi così a, a freddo rispondere ragionando è praticamente impossibile. Grazie al lavoro di preparazione, allo stato di canalizzazione, di allineamento che si era raggiunto, è stato però possibile entrare in questa, in questa domanda, in questo quesito, in una modalità differente, ascoltando non solo il pensiero, ma anche il sentire e, più in fondo ancora, la percezione. E mi accorgo, eh, quando mi sento porre questa domanda, di possedere la risposta. Senza che io la andassi a fabbricare, a ricercare da qualche parte, immediatamente dentro di me affiora eh, questa espressione. Io sono il viandante antico. È come una formula magica, racchiude tutto quello che mi ha accompagnata nel mio percorso sino a quel momento, ha a che fare con la geometria sacra, ha a che fare con la tradizione del drago trasparente, ha a che fare con l'enneagramma. Ancora non so come, ma me ne lascio avvolgere, me ne lascio suggestionare, e inizio a trascrivere. Innanzitutto io sono il viandante antico e poi, come eh, richiamato da questo incipit, viene tutto una, un testo, una sorta di breve poesia, che definisce, richiama, racchiude, tutta l'atmosfera che è l'essenza del viandante antico. Io sono il viandante antico. Mi sposto a piedi e a cavallo, in volo e sotto la terra, nel sogno della pietra, nella pioggia d'estate. Sorgon per me scorci di gioia appena oltre i cunicoli bui, discendon traiettorie incantate sui riflessi della luce saprono nell'ordinario città e vie mai conosciute. Tali sono i doni che orientano il mio viaggio. Vago, pure ho sempre in me la casa e sempre intorno ho i volti noti, sempre loro nel mutare. Questo faccio e non occorre altro. Vedo, passo, incontro fuori e dentro. Se mi viene chiesto, racconto. I ricordi che ho in me li insegno, altrimenti non lascio traccia. Io sono il viandante antico. Insieme all'espressione verbale, io sono il viandante antico, mentre trascrivo la accompagna, arriva, emerge anche un'immagine, una sorta di simbolo all'interno del quale mi trovo. Mi accorgo di essere come racchiusa in questo simbolo, che in quel momento di ricordo, di connessione profonda, è come fosse il mio corpo, in un'altra forma d'esistenza, in un'altra dimensione, come fosse la parte visibile del mio esistere, l'essenza della mia vita in questo momento. Questa qui, l'ho poi incorniciata perché mi piaceva. Ecco, in questa foto si vede innanzitutto un rongo centrale molto nero, scuro, era un'oscurità gradevole, molto morbida, avvolgente, per nulla spaventosa, anzi, piena di mistero, ma anche di familiarità. E in questa oscurità si aprivano questi scorci di paesaggio luminoso, profondi, come delle fenditure dove si intravedeva un mondo intero, che mi chiamavano, mi confortavano, erano delle prospettive di bellezza splendide e poi si richiudevano oppure le attraversavo per poi ritornare in questo spazio buio ma intorno a questo buio sempre avvertivo un movimento blu azzurro indaco che con questi movimenti fluidi tondi eh, circolari geometrici si espandeva tutto intorno sostenuto da queste diagonali luminose che che lo racchiudevano lo incorniciavano ogni volta gli davano un'ossatura e un sostegno diverso.